Oh, sali dritto. Ah, vai, vai piano piano, sì. vediamo. Vai. Una bestia questa. Ah, c'è ancora due metri. No, secondo. Mamma mia, come siete nervosi. Oh, eh. Dove cazzo è lì, trentenne? Ma dove cazzo sei lì, trentenne? Non ti amo No, dopo no. poco meno di un anno da quando abbiamo fatto il video della linea grossa, torniamo sulla linea grossa. Perché va ribattuta, ragazzi, dopo l'inverno, la linea grossa si deteriora, ve l'ho fatto vedere nel video dell'anno scorso. Andate a vederlo sempre qui in alto. Però, come vi ho detto, ragazzi, se scopriamo la linea grossa, vuol dire che poi ci giriamo sulla linea grossa. Oh, sì. Allora, il Toto sta a prendere la linea grossa perché vuole vedere le giovani leve farsi del male. No, sono... no, no, no, no. no, no. Se ci giro io, modo. adesso il livello si è un pochino alzato. Ci sono i ragazzini del parco. Non da questo lato, eh. Non Guardate me Ciao ragazzi <ride> Ci sono i ragazzini nel par Che non ci sono qua Che continuano a rompermi le palle Quando è che è? Va Cioè. Ok eh. Vediamo se tirano fuori le palle <ride> Cos'è Cos quella lì Albi? è la perla nera La nave di Davy Jones Arrgh, tocciamo Ma... tutti questi mari <ride> Il vento degli scorsi giorni ha completamente demolito la rete ombreggiante che c'era sul Rollin Il problema è che non possiamo metterla a posto noi perché per salire sui punteggi così devi essere abilitato Quindi dovranno farlo gli addetti ai lavori Sei soddisfatto del tuo operato Albi? Saito, il solito check vai, il solito check Ascoltala, oh, ascolta vai giù Ascoltala, cosa dici Sasso? ma? Aspetta, aspetta che ho sentito, ho sentito qualcosa, aspetta Ma qui ragazzi oggi abbiamo uh, un'anima in pena Dovete sapere che il sasso è da tipo un anno che la brama Ma sei più forte te di lei o... Scopriremo... Ma ah, io vorrei dire ragazzi, il sasso ha 16 anni Ma che orco! Una breve presentazione del sasso Più grosso di me, e Alboreto, messi assieme. Ma e quando lo mi... vedi in guarda giro, che... mani in tasca, tutto raggrinzito, così piccolino. No, allora, il nostro amico Sasso ha bisogno di energia positiva nei commenti. Vabbè, ah perché il commento so. è in live quindi, ragazzi, mi raccomando, <ride> supportate il Sasso nei commenti. voi potrete pensare che uno magari è spaventato a provare la linea perché i salti sono molto grossi. Quindi uno dice, Wow, quanto tempo sto in aria. Invece, il Sasso è più preoccupato per il roll in, cioè lui è preoccupato a entrare qui dentro perché. Che effettivamente lui non è un rider che ha girato tanto in skate park Quindi entrare dove hai un piano, una discesa abbastanza ripida lo mette un po' a disagio perché comunque dovete capire che qui voi non è che entrate e potete pedalare non c'è lo spazio per pedalare dalla discesa alla rampa quindi a seconda di come tu entri dentro la discesa dipende la tua velocità sul salto infatti adesso ragazzi per iniziare un po' la session e scaldarci prima di andare sulla linea grossa andiamo un po' a fare qualche sfida di pompaggio in giro per il park in modo tale che uno ci scaldiamo prima di girare direttamente sulla linea grossa e poi si mette già nel mood che quando entra lui è già bello attivo muscolarmente sa che deve pompare. Facciamo solo triplo normale, dopo il giro dopo prima a fare doppio triplo Eeeh. Però ti dico, doppio triplo Dura, dura, dura, dura, dura, dura oh, Lo facciamo io e lui in trenino, lui è abituato a girare in Pantra Calainate quindi sdoppia tutto Hi sfida di pompaggio bisogna passare il primo panettone senza pedalare cioè partendo prima da qui senza dare nessuna pedalata in discesa e tenete conto che di solito per passare il primo bisogna dare almeno una pedalata quindi già senza pedalare è difficile e poi piano piano iniziamo a partire da sempre più in giù sul roll -in, senza pedalare e vedere qual è il nostro limite dove arrivi più in basso possibile e pompando devi riuscire a passare il panettone da lì zero pedalate e si ah, va dentro. basta basta vai pompa giù Pelato Super super easy così Proprio una cagata Vediamolo Secondo tentativo no. Uè, Che fatissimo Non stai schiacciando La base del, del raccordo Lì devi dargli tutto quello che hai Perché è lì che puoi pompare <totipo> eh, oh, Stai malissimo Secondo step, adesso si parte completamente da fermi, da qui dove c'è il tappeto, orizzontali. Gira dentro e bisogna passare il panettone. Prova, così, senza pedare. Allora qua inizia ad essere già un po' più difficile, così. Eh. Ah! Uh, quasi eh è, è debole It's the time of the year That you go And you try The big line Ovviamente arrivi su La rietta Non manca mai Oggi ragazzi Stiamo cercando di capire Se c'è vento o no Perché prima In Panther, si era alzato Un bel venticello del cavolo Adesso va e viene C'è una leggera brezza Come potete vedere Che per girare su alti normali Non dà neanche fastidio La linea grossa Soprattutto per uno come lui Che deve provare la prima volta Ehm <coughs> 我到底在哪裡呢 c'è aria, eh. non te, adesso non te la consiglio così. lo stradano non è il problema non è il grosso dei problemi, è il primo, secondo me boh, non avere ansia, farla quando c'è la condizione giusta di farla cioè non è che ce n'è tanto, cioè in contest così giri tranquillo, però è lui che è la prima volta che deve fare la linea, cioè devi avere, secondo me per fare la prima volta chi vai bello tranquillo, già deve pensare a fare i salti la prima volta, non deve avere lo stress del vento, siccome il nostro povero sasso è in balia una crisi di panico perché c'è vento non è vero, non sono in panico Mamma mia che faccio la panico <ride> Per intrattenervi e per passare il tempo un po' Adesso vedremo come si fa a svrappare Ormai l'Alboreto dal video impariamo a svrappare con l'Alboreto Che ovviamente avete visto okay. tutti ho visto. Vi ha insegnato a svrappare nella maniera più corretta possibile Voi pubblico vedrete l'Alboreto quanto cazzo svrappa Cioè okay. è incredibile Malissimo hai lasciato un bel segno eh qua eh, ormai ragazzi intanto qua è dello strapping oh, <ride> dare sempre il messaggio che si può divertire con tutto anche perché c'è tutto un park e siamo qua a giocare sull'unica curva che è da buttare giù oh. Ieri siamo riusciti a provare la linea grossa, cioè almeno meno il sasso qua non è riuscito, non è riuscito a provarla perché c'era vento. Oggi nessuna scusa. Uno, perché non c'è vento, due, perché c'è anche il signor Gerna che vuole farla anche lui, anche lui non l'ha mai provata. Questa, anche se è un po' avvantaggiato, perché ha già fatto la linea da Diego. Adesso andiamo a fare la linea grossa. Ma sai qual è la tua forza? Le proteine. Fus no, scherzo. Però comprale. Non c'ho soldi, sono un bimbo povero. Adesso ti faccio vedere: andiamo su, analizziamo un attimo la situazione, step down. Così ti faccio passare qualsiasi paura. Di esempio, prendiamo. Due simili del sasso. Mamma mia, che battuta oh, brutta il sasso Ma non bella, piace bella. per niente. Ah, quando tu sei segui su Rolino? Prima una salfata. <ride> Questo padre <ride> è veramente Prado scarsissimo, prese. posso dirlo. <ride> codice <ride> sconto. Allora, codice sconto farò. Eh? <ride> prima parte, niente, da qui, devi rotolare giù. Ok, e lo sono due opzioni per lo step down. Mm, no. Due, la prima è questa, praticamente. Tu arrivi e fai, no. No. arrivi e fai. Malissi La seconda Arrivi La seconda. Vedi qua eh? Oh shit Beh si capirà tutto, tutto Soprattutto col il vol. gandambolo Però vedi sasso sì. Il tuo obiettivo Sassi. È fare come Il secondo sasso Ma un pochino più corto Questo dovrebbe averti rassicurato Al 100% oh. Da eventuali errori Sì in effetti Ora mi sento sicuro <ride> Faccio un giro io Albi Faccio un giro io Albi e convinto eh L'unica cosa devi fare qua è convinzione Dai super sta cazzo di paura Dentro il cazzato nero Ha un salto dritto Ma è normale yeah. Anche io mi cago addosso quando devo fare i trecchi al cranco Dai, cazzo, dai, dai G Dai sbloccagli sto cazzo di codo Dai cazzo Sbloccami, dai cazzo, sbloccami, dai, cazzo, sbloccami dai cazzo è tuo Via Dai e eh. Dai dentro cattivo sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Rilassati, prendi due bei respiri, azzera la mente, incazzati e parti porca puttana Via, subito, ah. si va subito, non si pensa adesso Via, vai, via, dai dentro cattivo, vai dentro cattivo Oh, oh cazzo signore Porca... Sasso, più non convinto di così non potevi andare. Cioè, ma che cazzo. Ma che cazzo, questa. Hai saltato come salta l'alboreto sui panettoni. Eh, sei droppato che pensavo frenassi tra un po'. Cioè, ma eh, io dico, ma. Devi fare una cosa, rimanere concentrata arriva lì quasi. Cioè io dico, ma scusami, ma dai! Sei, hai droppato? Sono rimasto convinto 20 minuti, sono parlato quando non ero convinto. Esatto, ma vai convinto, cazzo. Però adesso eh. l'ho fatto. Adesso, adesso lo, lo fai, hai Finito. visto che non è niente di che. Ma è una stronzata, eh. un piccolo, la non è molto piccola, ragione io. I don't think you Vai, ah, grande Tazza. I bambini, i bambini del Monza Pizza, ragazzi. È una soddisfazione vederli che superano le loro paure. Stanno diventando grandi. I miei ma dovete capire, ragazzi, che questi qua cioè, girano, girano, girano. Ma sono dei cagasotto. Ma dei cagasotto. Cioè, finalmente uno di loro ha tipo superato la barriera degli altri. Ha tipo. Sì, sì. Tum! Cioè, questa linea qua la facevano da tutti quelli all'esterno del Monza Pizza park Cioè, tutti quelli all'esterno della Monza Pizza Gang. Lui è il primo della Monza Pizza Gang. Che fa la linea. Un allora, applauso, un applausino. applausino. I don't think you're worth the trouble o il ginocchio il bar però sul primo Non hai capito cosa è successo te? Mi è venuta l'asma. Mi è venuta l'asma. Morto istantaneo. Mi è Prendere un po' il feeling sui salti grossi, eh, come al solito La cosa bella è che nel video, quello di dirà, ma figa Cioè, alla fine fate sempre gli stessi trick sulla linea Nemmeno eh. adesso ho un valido ah. compagno Che può dire che la linea è Un po' incazzata Eh, cioè, <ride> eh, trickare com'è mm. no, Non un'opzione, per ora. No, dai, no. no, dacci da, le sensazioni, mi ha parlato un cazzo, ma sto ma qua dico? Tu devi sapere che ieri stavano tornando a casa Cioè, le mani, l'acqua dentro Sudavano, di brutto Mi sono arrivato stamattina Eh? prestissimo perché avevo volevo fare sta cazzo di linea e ieri non l'ho fatto. Vero, vero. io direi che abbiamo già filmato abbastanza per questo video ragazzi e eh, il povero tanto si è messo le protezioni ed è venuto a filmare quindi non ha ancora girato se vogliamo farlo girare dobbiamo interrompere adesso il video quindi per favore ci tanto la chiusura del video siccome lei è stato il protagonista prego, di questo video vada tanto tanto tanto tanto tanto tanto tanto tanto tanto tanto tanto cosa tanto tanto tanto tanto quanti anni hai te? 16 Voi 16 annetti? L'avreste fatta? Saccattino? Voi Voi pezzi di m***a l'avreste eh. fatta eh? La linea grossa eh Eh? 16 anni? 16 anni nascosti questi ah. Guarda è più grosso di me okay, oh, Guarda che occhio Vediamo in un prossimo video, video. No. No. Lui ha fatto la linea ma spero che i 16 anni in Italia siano un po' più azzivi di lui bevita. eh Ci vediamo la prossima volta